Ciao, sono Filippo Rignolo e sono un artista visivo. Mi occupo di dare forma alle relazioni, di rendere percepibile il rapporto fra le persone, le idee, i sogni collettivi. Spesso mi chiedono a cosa serve l'arte. Per me l'arte serve al cambiamento, non decora, non abbellisce, non serve a rendere più sopportabile la realtà, ma a trasformarla. Per questo lanciamo una nuova sfida B2B. Proponi la tua B, la variabile che vuoi far incontrare col mondo dell'arte. Ma che cos'è una variabile? Un ambito della vita privata, della città in cui vivi, dell'azienda in cui lavori, in cui credi che l'arte possa fare la differenza. Se sei un'associazione, un'azienda, un team di ricerca o semplicemente un libero pensatore, partecipa alla call e io realizzerò con voi un'opera d'arte. E dimostreremo insieme che l'arte non serve ad abbellire le gabbie, ma ad aprirle immaginando nuove vie di uscita.